Cosa sono i DPC quindi i DPC appunto sono dispositivi di protezione collettiva e perché differiscono dai DPI, DPI gli approfondimenti come ho detto K Bayazard, cosa sono i patogeni, Differenze tra banche isteriche e cappe di sicurezza biologica. Errori comuni da evitare quando si usa una K Bayazard e questo è fondamentale quello che vi dicevo: cioè entreremo un attimino, lato cliente, tutto quello, alcune cose, perché ho milioni di foto, milioni di, di, di report da questo punto di vista, però. Ho cercato di estrapolare alcune cose, immagini, che magari vedremo insieme, proprio per capire questi errori che commettono. E poi, norme e indicazioni sulle cappe biologiche, azard, ho tirato fuori un po' anche, poi vediamo il tempo, quello che abbiamo, delle norme, ho tirato fuori un po' di eh, foto anche da vedere extra di strumentazione e quant'altro.